Una coce energetica, aiuto le persone a liberarsi dai blocchi, dalle paure, utilizzando eh, una tecnica molto potente chiamata Logo Sealing. E mi occupo anche di insegnare alle persone come connettersi in maniera corretta con la propria anima, con i propri angeli, seguendo quelli che sono gli insegnamenti dell'arcangelo eh, Michele ok allora voglio premettere che eh, io dieci anni fa eh, mi sono aperta alla connessione eh, in maniera eh, spontanea in quanto ho iniziato a sviluppare il cosiddetto canale della chiaro eh, senzienza io stessa ero inesperta, ero mh, alle prime armi per così dire eh, e quindi diciamo che ricevevo troppe informazioni il mio canale era troppo aperto io non sapevo come eh, gestire eh, e quindi diciamo è stato un grande percorso di apprendimento ho cercato anche di imparare eh, diciamo dai più grandi maestri spirituali che c'erano eh, in quel periodo diciamo quel periodo era intorno al 2000 a partire dal 2009 al 2014-2015 eh, si parlava tanto di channeling però eh, Diciamo le informazioni erano un po' confuse io sinceramente non sapevo com, come dovevo fare, ok? E quindi diciamo un po' anche grazie alla mia maestra eh, di quel periodo e soprattutto grazie alla preghiera, alla meditazione, all'arcangelo Michele, eh, ho iniziato ad affidarmi agli insegnamenti di questo um, angelo straordinario che mano a mano mi hanno eh, guidata, mi ha... in quanto eh, ho scelto di eh, diciamo di affidarmi solo ed esclusivamente a lui io ricordo che nel 2016 se non sbaglio lui mi disse eh, affidati solo a me e io ti mostrerò la via maestra dell'amore all'inizio rimasi un po', un po perplessa eh, però poi eh, ho imparato ad affidarmi ad affidarmi e ad ascoltare quelli che erano i suoi insegnamenti tra i, tra i suoi insegnamenti mh, una cosa molto eh, importante che ho imparato è quella di Uh, ricevere guida e assistenza ricevere sì messaggi ma uh, ho imparato quanto fosse importante la protezione e ne parlo veramente tantissimo in tutti i miei video uh, la protezione psichica per mantenere il canale uh, pulito e per, uh, sentire, per creare uno spazio sacro armonico uh, e protetto però alla protezione devo aggiungere l'importanza del radicamento di quanto è importante rimanere radicati mentre si ric ricevono i messaggi mentre si riceve la guida l'assistenza allora molte persone che si aprono alla canalizzazione sono senza esperienza eh, purtroppo aprono solo i canali superiori a partire dal chakra del cuore eh, il terzo occhio la corona e invece i chakra del plesso solare il secondo chakra e il primo chakra non sono bilanciati non sono equilibrati e quindi questo può portare la persona eh, nonostante abbia delle capacità straordinarie di connessione a uno sradicamento dal piano della terra che viene anche chiamato stato di trance allora eh, quando diciamo cerco di spiegarlo in maniera molto eh, semplice mh, allora eh, spiego un po' la differenza, allora in uno stato alterato di coscienza la persona perde completamente la connessione col piano della terra, de, eh, quindi anche eh, perde la capacità di discernimento, la capacità di comprensione della realtà in cui si vive eh, e quindi entra completamente in un altro livello, in un'altra dimensione, in un altro stato di coscienza dove riceve tantissime informazioni, per quella persona in quel mo nel momento in cui riceve quelle informazioni è tutto molto eh, lineare, molto comprensivo, però perde la connessione con la terra quindi si trova in un altro eh, stato, alcune persone la chiamano estasi eh, ma eh, gli sciamani eh, lo chiamano stato di, eh, di trance, quindi in questo livello eh, funziona solo l'emisfero destro, quindi la razionalità viene spenta e diciamo molte persone per raggiungere questo livello di trance lo fanno, alcune persone lo fanno spontaneamente, proprio come ho spiegato, perché non hanno il radicale con la terra entrando eh, in contatto con delle forze di altre dimensioni non né buone né cattive ma semplicemente aprendo la porta alla canalizzazione alle volte si aprono tutti i chakra superiori i chakra inferiori eh, non sono equilibrati non sono purificati l'energia della non è radicata e quindi la persona va in questo livello alcune persone cercano lo stato di trance come gli sciamani, anche attraverso l'utilizzo di sostanze psicotiche, più o meno naturali, eh, per carità ognuno è libero di fare ciò che vuole, eh, gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele eh, invece eh, portano eh, la persona l'Arcangelo Michele insegna invece a radicare l'energia fino al centro della madre terra, diciamo che il percorso insegnato dall'Arcangelo Michele attraverso la via maestra dell'amore è un percorso un pochino più impegnativo in quanto richiede preghiera di protezione processo di liberazione processo di protezione della casa e degli ambienti in quanto bisogna canalizzare in uno spazio sacro armonico e protetto dove sono presenti solo frequenze di luce di amore eh, e quindi non ci vogliono interferenze durante l'apertura alla ricezione dei messaggi in quanto i canali si aprono quindi quando il canale si apre la persona deve essere in uno spazio protetto eh, queste preghiere, protezione, liberazione protezione della casa e degli ambienti io le ho messe gratuitamente nel mio sito connessioniangeliche.com il quarto step è quello di purificare completamente tutti i chakra a partire dal dodicesimo chakra fino ad arrivare al settimo, al sesto, al quinto al quarto, il terzo, il secondo, e il primo fino ad andare a radicare tutta l'energia fino al centro eh, della madre terra io insegno questa meditazione nei miei eh, seminari però se una persona vuole lavorare sulla purificazione dei chakra voi su youtube troverete, o sul mio sito troverete delle meditazioni eh, dove c'è la purificazione dei chakra ma per la connessione io questa la, mh, la do Uh, solo in unione al seminario online o nei miei corsi o di, dal vivo o webinar, anche perché la meditazione è molto potente ma è importante avere anche altre conoscenze ok quindi eh, assolutamente ci vuole responsabilità ok quindi bisogna imparare a diventare canali puliti quindi a purificare l'intera energia tutti i nostri chakra imparare a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e creare uno spazio sacro armonico e protetto e uno scudo di protezione allora io lì sì mi posso aprire e ricevere i messaggi, quando si canalizza con la protezione e con il radicamento si apre il cuore, il cuore si espande, la coscienza si espande, arrivano delle informazioni molto chiare molto precise non c'è confusione la persona ha il pieno discernimento e la piena facoltà di comprendere quello che sta accadendo vi consiglio di non andare a canalizzare nei supermercati nei centri commerciali negli aeroporti nei luoghi trafficati e anche quando si va nella natura a meditare è importante fare la protezione la liberazione radicamento va bene perché bisogna creare lo spazio sacro eh, io vi spiego un po di cose eh, quando io andai a seguire dei seminari sulla canalizzazione eh, io ricordo la, la mia maestra lavorava con la protezione dell'arcangelo michele eh, anche se lavorava con tantissimi altri esseri io poi per scelta eh, l'arcangelo Michele mi disse di affidarmi solo a lui, io lasciai andare altre frequenze, comunque l'esperienza della protezione del radicamento con l'arcangelo Michele era straordinaria, ricordo però che quando si usciva dalla stanza del seminario e si entrava in un altro ambiente fosse esso il ristorante piuttosto che il bar, piuttosto che la hall dell'albergo, c'era un dislivello energetico, era come entrare da un mondo a un altro energeticamente parlando quindi veramente il livello vibratorio che si raggiunge creando uno spazio sacro armonico e protetto è veramente differente rispetto alle energie caotiche del mondo della 3d cioè del mondo normale del mondo che non usa la protezione del mondo dove ci sono persone energie entità caotiche perché purtroppo le, molte persone non conoscono la protezione, molte persone non si lavano energeticamente e quindi c'è un'energia caotica, quindi mai passare dal, dalla canalizzazione immediatamente eh, in un altro ambiente. È come quando eh, si va all'ospedale c'è la camera sterile, è normale che quando esci dalla camera sterile non sei più eh, protetto, è la stessa identica cosa energetica di quando si canalizza e quando invece si va in un altro ambiente, io consiglio sempre alle persone quando vengono ai miei seminari di cercare di frequentare ambienti eh, che sono dopo il seminario, di andare a meditare un po' nella stanza, di andare a mangiare in un in un posto molto tranquillo ma non di botto quando si fa un lavoro di, mh, eh, di radicamento tu sei presente ma sei comunque in un livello energetico diverso quindi lo sbalzo è come passare dal caldo al freddo di botto quindi ci vuole un po' di transizione ok? quindi dopo aver canalizzato si prega, si ringrazia e poi eh, si, eh, si fanno cose più eh, serene non si va di botto in un ambiente è per questo ecco. che io insegno alle persone la continua protezione, non solo quando si fa il lavoro di canalizzazione ma anche qua, durante le giornate quotidiane, eh, quindi si va a purificare la propria stanza, la propria casa, la propria auto e così via, è un'abitudine e questo scudo di protezione continuo diventa sempre più potente, sempre più forte fino a diventare quasi cioè impenetrabile completamente all'oscurità ok alle forze caotiche chiamiamole così alle energie anche negative che esistono ragazzi e quindi c'è poco da scherzare e quindi in questo modo non abbiamo intromissioni nei canali va bene quindi il radicamento è fondamentale nel lavoro di ricezione dei messaggi che, che avvengano sia con le carte sia che con la scrittura ispirata che con la connessione diretta e questo io lo insegno nei miei corsi eh, e nei miei seminari per esperienza diretta e sotto la guida e assistenza dell'arcangelo Michele. Allora alcuni suggerimenti per mantenere radicata l'energia anche quello di andare a camminare nella natura e anche quello di mettere i piedi scalzi a, scalzi a contatto con la terra in primavera ed estate nella sabbia se abbiamo il mare o anche a contatto con la terra in giardino piuttosto che in un parco e quindi Camminare un po' scalzi o, fare la, o, o visualizzare appunto l'energia del sé superiore che si radica fino al centro della madre terra e poi risale e poi vi è un interscambio di luce e di amore, questa è una meditazione molto potente che io ho canalizzato dall'arcangelo Michele perché a forza di visualizzare, a forza di immaginare, noi quando invitiamo l'arcangelo Michele il sé superiore a pulire l'energia dei chakra, a radicare la nostra energia, questo avviene veramente, ciò che noi pensiamo, e affermiamo creiamo la nostra intenzione pura di amore ed è quella di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra poi un altro modo per radicare l'energia è anche quello di mangiare dei cibi della terra le melanzane, le zucchine, le patate, le carote, cibri della terra, meno cibi sintetici più prodotti naturali bere tanta acqua ok disintossicare il nostro organismo fare un'alimentazione di tipo vegetale ok andare a contattare solo ed esclusivamente esseri di luce e di amore puro e lasciare andare il piano astrale che ci confonde che ci guida male quindi se entrate in contatto con forze che vi sbandano quello non è Un'energia di amore grande discernimento è per questo uno dei motivi principali per cui io personalmente ho scelto di lavorare solo con l'arcangelo michele il maestro gesù maria regina celeste tutti gli angeli di luce di amore puro e tutti gli esseri di luce di amore puro che operano in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele, che hanno rispetto del mio libero arbitrio e che mi aiutano a rimanere radicata è un lavoro spirituale più grande in quanto andando in trance una persona raggiunge più velocemente le altre dimensioni la domanda è quali dimensioni tu stai aprendo come puoi tu essere certo che stai ricevendo informazioni di luce come dove il, il, il canale non è protetto in uno stato alterato di coscienza facendo questo grande lavoro di meditazione di preghiera di protezione di radicamento piano piano il canale si apre come un fiore che sboccia rispettando i nostri tempi rispettando le nostre capacità i nostri talenti e rispettando la nostra maturità spirituale nel ricevere i messaggi ci sono persone più predisposte e altre meno o meglio ci sono persone più pronte alla canalizzazione diretta ci sono altre che hanno bisogno di arrivarci piano piano ecco perché aprire una porta di botto non è consigliato dall'arcangelo michele io spero che questo video sia stato utile per voi eh, quindi assolutamente prudenza niente fiar, no fear no paura ma responsabilità ok quindi ripeto ci sono degli step da seguire protezione liberazione protezione della casa e degli ambienti erradicamento alimentazione intenzioni pure di amore e tutto un percorso eh, da seguire che io ho già spiegato nei video Io spero di essere stata esaustiva, di avervi aiutato a chiarire bene eh, questo, mh, questo aspetto della connessione con la, con la vostra anima, con i vostri angeli. Ricordiamoci che gli angeli sono solo intermediari tra la nostra parte umana e la nostra parte divina, non si sostituiscono all'amore divino, loro ci aiutano a ricollegarci col nostro vero sé, col nostro scopo divino e ci aiutano a facilitare. Eh, il nostro percorso sulla terra sono dei, dei messaggeri di luce e di amore che hanno massimo rispetto del nostro libero arbitrio e, e vogliono aiutarci e consigliarci senza deviarci dal nostro cammino ma aiutarci ad allinearci all'amore più grande all'amore della nostra anima all'amore del nostro sacro cuore se vuoi imparare come connetterti eh, con i tuoi angeli con l'arcangelo michele con la tua anima col tuo scopo divino puoi valutare l'idea di eh, partecipare a uno dei miei webinar o dei corsi dal vivo eh, che tengo di persona in italia e nel mondo per qualsiasi informazione non esitare a contattarmi un caro saluto e a presto ciao ciao ciao